Tutte queste rimesse dalla campagna, l'uva, il grano, come veniva trasportato a coro? Con i garetti, con spada. i muri, con i muri. Con i me, i miei Poi ci aiutavano. I caretti, ce ce vedevo, eh, eh, oggi ah, non è come buon, ce la uno con gli aro. eh! Poi c'era chi aveva il torchio, no? E Falco, si prestevano? Teniamo, no, e io tenemmo alla cantina e tutti venivano a torcere il logo perché non gli ho detto. Eh, si pure prestevano, però. E ancora e dove... si stanno io torcere, perché Dio sa che un è un della si è fatto una specie di. E come no? Eh. Che l'altro saprà, si eh, stanno a torcia. So. Tutti, tutti, tutti. Ci stanno certi palazzi perché okay. il mondo fosse usato l'olio pure il mestiere dei lattari, delle lattare, no? Che con la sangue la latte per le case. Per le case. Ti mettono la latte in cima alla bottiglia e poi sorti sotto gli tocchi Allora, quando Augusto Padovano mm. eh, andava a Palermo con il caretto, quando arrivava alla croce, arrivava alla croce, eh, faceva ora la mula ah, e poi la fermava sul ponte della croce, la fermava e la faceva riposare. E poi quando regava Anna, eh, la manna a caccia la spinta per salire sopra alla salita qua, alla piazza, alla piazza. da Piazza Romana. Allora tutti i ragazzi che stavano là, tutti a spingere sto carretto per aiutare la mula. Era una tipo di collaborazione normale, diciamo. Era eh, normale, era normale per era i tempi che erano. Era normale. Gemana regà, via. E i ragazzi, <ride> tutti a spingere. E tutti si prestavano, capito? E quindi piano piano il carretto avanzava. Eh, certo. eh beh sì, perché se no ce la facevano.